Qui al Victor Morgana Bay, non solo musica, sfilate di moda, make-up, c'è cioè di tutto ma cosa sarebbe una serata senza il cibo? Abbiamo qui uno dei più grandi maestri nell'arte culinaria, Daniele Onone, buonasera Buono, grazie, grazie Stasera saremo qui per presentare una cucina alternativa a quella Ligure quindi abbiamo portato da Napoli, ci tengo a precisare chef napoletano abbiamo portato un, un piatto che si chiama lo scalparello lo presenteremo stasera e speriamo che va tutto bene oltre allo scappariello no, un attimo, ah, questo scappariello gli americani non è che possono ah, sapere certo, gli italamericani certo, o certo. scappariello cos'è? spiegacelo allora, diciamo che abbiamo fatto questa alternativa di cucina dando un tocco anche di Italia infatti i colori del nostro piatto saranno i colori del tricolore il rosso del pomodoro il bianco della pasta e il verde del basilico quindi è un piatto mantecato con formaggio rana padana e pomodoro fresco. Ah, bene, allora dopo questa tua creazione ripetilo che io. Allora sarà. Scarpa, come si chiama? Scar... Si chiama Scarpariello. Scarpariello, sì, ok. Sì, C'è tutta una storia. Lo Scarpariello, proprio in breve, era un piatto tipico dei Ciabattini giusto perché avevano solamente un fuoco dove loro scioglievano la colla. Quindi automaticamente in povertà col pomodoro riuscivano a cuocere la pasta e la con un poco di formaggio e basilico. È un piatto povero ma tanto tanto buono. Che spettacolo! Dopo questa, anche questa lezione di storia, quindi dopo questo piatto che cosa ci proporrai? Ci proporremo portando la campania a tavola abbiamo fatto mozzarella di bufala con un cuore caldo di friarelli che è una verdura tipica napoletana, cioè solo a Napoli si trovano, è un gusto amaro ma di un retrogusto retro dolcissimo Guarda, io mi sa che finisco le interviste e mi precipito subito perché voglio assaggiare, mi sta, sta venendo una fame quindi grazie, grazie chef, complimenti e ti auguro una buona serata Grazie, ci adoro a tutti